Lucia Categra. Qual è la soluzione dell'equazione di secondo grado x alla seconda meno 9 uguale a 0? È facile, 9 è un quadrato perfetto. E la soluzione esatta di x alla seconda meno 10 uguale a 0? Senza calcolatrice non lo sappiamo. Pongiamo il problema geometricamente e vediamo su GeoGebra dove si annula la funzione f di x uguale a x alla seconda meno 10. La funzione è simmetrica rispetto all'asse y. Per semplicità possiamo considerare la scissa del punto di intersezione della funzione e del semiasse X positivo. Per l'altra soluzione, basterà cambiare il segno. La funzione si azzera tra 3 e 3 e 4, ma non sappiamo di preciso in che punto. Come si fa a scoprirlo? Aiuterò con un gioco a capire come fare. Ecco i nostri due giocatori, che chiameremo D ed A. Ci sono 64 scalini che li separano e io ne sceglierò uno, senza che loro sappiano quale. Sceglierò quello lì. Ora loro dovranno capire qual è, ma l'unica cosa che possono sapere è chi di loro lo supererebbe se percorresse metà degli scalini che lo separano dall'altro, insomma, chi di loro due è più vicino allo scalino che ho scelto. Vediamo se saranno in grado e in quante manche troveranno la soluzione. Quindi per cominciare, chi di noi due supererebbe lo scalino prescelto se percorresse metà degli scalini? Lo supereresti tu, giocatore B. Ok, tocca a te salire! Di quanto? 64 diviso 2 fa 32... Eh, 32 scalini! Salvo! Arriva! Allora, e adesso? A ti tocca. Adesso sarebbe il giocatore a, a superare lo scalino percorrendo metà della distanza. Va bene, scenderò 16 scalini. Che fatica! Meno male che si dimezzano! Solo più questa rampa. chi deve muoversi adesso? Saresti di nuovo tu vi a superare lo scalino. Il gradino dovrebbe essere uno di questi tre. Adesso bisogna spostarsi di due gradini. Eh, chi facendolo supererebbe il gradino da trovare? Il giocatore. In questo caso è stato facile, i gradini sono in numero finito, ma come funziona con una funzione e in particolare con y uguale a x alla seconda meno 10? Pensiamo allo scalino scelto come allo 0 della funzione e vediamo la corrispondenza con una bella tabella su Excel. Ecco qui, ho preparato l'intestazione di 5 colonne. Il contatore n del numero di iterazioni, le manche che i giocatori hanno impiegato per trovare il gradino. L'estremo sinistro dell'intervallo all'iterazione N, con ordinato sempre negativa, corrisponde alla posizione A ogni manche del giocatore A, che sta più in basso rispetto al gradino prescelto, di ordinata 0 perché è il punto in cui la funzione si annulla. L'estremo destro dell'intervallo all'iterazione N, con ordinato sempre positiva, posizione del giocatore B, che ad ogni manche sta più in alto del gradino prescelto. Il punto medio dell'intervallo, a n, b all'iterazione n, corrispondente al punto in cui arriverebbero i giocatori, percorrendo metà dei gradini che li separano. La valutazione della funzione nel punto medio, il cui segno corrisponde a dire che dei due giocatori, supererebbe il gradino prescelto se entrambi percorressero metà dei gradini. Vediamo di riempire la tabella per la funzione x alla seconda meno 10. Abbiamo visto prima che si annulla tra 3 e 4. Dunque all'istante iniziale, iterazione 0, gli estremi dell'intervallo sono 3 e 4. Calcoliamo il punto medio con la formula che conosciamo. Valutiamo la funzione in m. Literata successiva Come abbiamo detto, il giocatore che cambia posizione, e quindi l'estremo che cambia, dipende dal segno della funzione nel punto medio. Usiamo la funzione se Se F è minore di 0, cioè il gradino di mezzo, sta più in basso del gradino prescelto, il giocatore si sposta fino al punto medio dell'intervallo, altrimenti sta fermo. Alliterata precedente F di M è positivo, allora ci aspettiamo che il giocatore resti dov'è. Infatti, ugualmente per la posizione dell'estremo di destra. Se FDM è positiva, il giocatore B non supera il gradino prescelto percorrendo metà della distanza dal giocatore A, allora è B che si sposta fino a metà, altrimenti se FDM non è maggiore di 0, resta lì. Come previsto, tocca a lui muoversi. Abbiamo inserito la formula per il punto medio, la usiamo anche per la riga successiva, ecco qui il punto medio del nuovo intervallo. Valutiamo anche qui la funzione. Adesso possiamo tirare giù il contatore delle iterazioni e anche l'estremo sinistro. Siccome la valutazione nel punto medio è positiva, l'estremo sinistro rimane lo stesso, ma come mai in tutte le iterazioni? Finché non completiamo la tabella con tutte le valutazioni funzionali, la funzione SE, che calcola gli estremi dell'intervallo, userà sempre l'ultima valutazione inserita. Ugualmente per l'estremo destro e il punto medio. Ma se andiamo a valutare la funzione all'iterata attuale, cambia tutto. Il punto medio ha ordinata negativa, allora sarà l'estremo sinistro a cambiare. All'iterata successiva il punto medio ha ordinata positiva e in effetti cambia l'estremo destro. Ecco fatto. Le valutazioni funzionali sono sempre più vicine a 0, fino all'iterata 13 in cui compare 10 alla meno 5. Potremmo però ancora proseguire con le iterazioni sempre più accurate della soluzione. Questo metodo è detto metodo di dissezione. Te l'ho mostrato con un'equazione di secondo grado molto semplice. Adesso sapresti utilizzarlo per trovare la soluzione di x alla terza meno x meno 1 uguale a 0.